ti piacerebbe continuare a crescere sempre di più mantenendo un andamento lineare verso l'alto? mi dispiace ma sarà molto difficile soprattutto se uno lavora al limite sarà molto normale avere delle ricadute L'importante è misurare e rendersi conto di non andare troppo in alto per non avere una ricaduta troppo forte. Nel momento in cui uno si avvicina ai propri limiti, incomincia a lavorare su delle emozioni profonde. Le emozioni profonde fanno fede anche a una memoria corporea, ehm, che portano a dei traumi, alla paura. Quello che è importante non è definire e comprendere la paura, l'importante è comprendere come uscire da questi meccanismi e far comprendere al corpo che determinate cose non gli possono fare male. È questo che è importante la modalità nel quale noi operiamo e pratichiamo il miglioramento. Perché se no il, il corpo si ricontrae e si riblocca. Quindi ti leva motilità, ti leva eh, sì, agilità. Oggi è la mia tredicesima giornata della sfida della spaccata, cerco di condividere con te proprio questo momento che vedrai eh, dove io sono tornato indietro, dove però l'importante è comprendere che il mio ritorno indietro è comunque superiore della partenza, quindi nel mio andamento la curva discendente bisogna stare attenti che non torni sotto la partenza, quindi io parto da questo punto qui io anche la, se salgo la mia discesa non dovrà essere inferiore a questo questo perché uno dal punto di vista psicologico è una tragedia perché comunque vuol dire non solo ricominciare da capo ma aumentare la paura tra virgolette di rifallire o di ricreare un altro blocco del genere due siamo andati troppo forte. E quindi abbiamo spinto eccessivamente e abbiamo perso la fiducia del nostro corpo che è rientrato in protezione, in maniera forte. Quindi vuol dire che noi in questo caso non, non accelereremo veramente di fatto il nostro miglioramento, ma in realtà lo bloccheremo, lo rallenteremo sempre di più. è per questo che conviene andare lenti e con cura, perché se no si tende poi a tornare indietro ma di tanto e perdere veramente tanto tempo quindi non conviene conviene andare lento, preciso, in miglioramento costante piuttosto che fare dei balzi che portano poi a dei picchi e anche io ho dei blocchi veramente pesanti perché, comunque non solo io ho arrampicato e mi sono allenato tantissimo e anche malissimo dai primi anni e con le operazioni. Insomma, riuscire ogni volta dalle operazioni comunque sì è, è vero che sono riuscito, però ovviamente sempre un pezzettino ti lascia dentro. E è difficile poi rimanere puliti. E quello che sto cercando di fare ora è proprio quello. E riuscire a riprendere quella elasticità con la nuova mentalità però è vero che il mio corpo mi conosce per, per i danni anche che ho fatto quindi una cosa importante è che non solo uno deve imparare a vedere gli errori e a risolvere gli errori o gli sbagli ma a riuscire anche a comprendere le fasi dell'andamento della condizione fisica riuscire a comprendere delle necessità, le proprie necessità e rispettarle banalmente è questo e insieme al tuo corpo riuscirai a fare grandi cose così l'importante è prendersi in considerazione al di sopra della riprova sociale di quello che possano pensare gli altri di quello che tu pensi sia giusto per te te lo dice il tuo corpo quello che è giusto per te Oh, com'è? Smeraldo!